Caterina Balivo e Pancione Instagram con le smagliature, la foto Manca ormai davvero poco al parto di Caterina Balivo, 37enne conduttrice di detto fatto arrivata al nono mese di gravidanza. Per l'occasione la Balivo si è concessa una foto Instagram con bikini, pancione e smagliature in bella mostra. Perché la maternità non è perfezione? Cinque anni fa la nascita del primo genito Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera, sposo di Caterina dal 30 agosto 2014. I due diverranno a breve genitori di una femminuccia, in futuro certamente orgogliosa di una mamma così poco interessata alla perfezione fisica di una donna madre.